Salve a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi eh, vi presento un progetto molto semplice per scaricare le batterie a nickel. Questo è necessario per evitare l'effetto memoria. Molti dispositivi in vendita che effettuano la, la scarica della batteria e la carica batteria effettivamente non vanno bene perché fanno una scarica fittizia effetti non, non smontate uno e non esistono carichi diciamo, resistivi che possono effettuare la scarica della batteria eh, diciamo che sono dispositivi che, eh, che vengono venduti giusto per ingannare il cliente finale se vogliamo parlare di un, un buon alimentatore, un buon, no, un buon caricatore per le batterie andiamo su professionale e costano parecchie questi qua cinesi che vi vendono per 10 euro sono uh, fasulli e inefficaci. Quindi adesso vi presento un progetto che ho realizzato e funziona, come scaricare appunto la batteria a nickel. Andiamo a spiegare il circuito che ho realizzato. Come uh, protezione ho utilizzato un diodo che servirà per evitare inversioni volontarie della batteria. Come resistenza ho utilizzato una resistenza da 10 ohm per avere una scarica più lenta da 25 watt per dissipare meno temperatura in questo modo non ho la necessità di utilizzare una letta di raffreddamento la stessa cosa vale per i BD139 perché è un transistor che supporta delle correnti abbastanza elevate quindi anche in questo caso non serve la letta di raffreddamento anche se nel progetto finale ho utilizzato una letta di raffreddamento non l'ho fatto solo per avere un supporto rigido dove applicare il circuito e la base per applicare le batterie quindi come funziona non è altro che un transistor ehm, che ha un partito di tensione questo partito di tensione va regolato in modo da far andare in conduzione il transistor e alimentare la resistenza di gom questo trimmer va regolato in questo modo la taratura è semplice va applicato all'ingresso un alimentatore con la tensione che noi vogliamo o desideriamo che la batteria non vada a di sotto quindi prendiamo l'alimentatore alimentiamolo ad esempio a 4,5 volts e ruotiamo questo trimmer finché non vediamo che il led in questione andrà a spegnersi perché nel momento in cui il led si spegnerà significa che il transistor non sta più conducendo ehm, in negativo e quindi non dà più energia alla resistenza e non sta neanche effettuando la scarica della batteria fatto questa alternatura possiamo utilizzare la batteria eh, da scaricare detto questo andiamo a vedere come ho realizzato il circuito nel circuito vedrete delle differenze ma solo perché eh, ho effettuato diverse modifiche per ottenere il risultato che mi serviva ecco come si presenta il progetto finale Uh, qui ho fatto la modifica perché questo pulsante non serve in descrizione comunque troverete il circuito stampato senza il pulsante perché uh, avvio direttamente in automatico uh, la scarica uh, la resistenza qui trimmer l'ho regolato fino a, a a fondo scala perché comunque uh, questi qua sono batterie da 9 volts e l'ho messo in serie ma in, in pratica arriverà a 18 volts io voglio che la tensione arriverà a 5,5 quindi Uh, l'ho tarato il fondo scala come si fa a tarare? praticamente bisogna prendere la batteria uh, scarica metterla qui sulla ciabattina e regolare finché non vedete uh, il led che si spigne nel mio caso uh, ho preso delle batterie nuove per fare questo esperimento o almeno diciamo nuove le ho recuperate da alcuni telecomandi adesso andiamo a verificare tensione su questa batteria 689 e qua 734 quindi andiamo a metterci la batteria come vedete ecco, come vedete avviato eh, la fase di scarica la resistenza praticamente è fredda e è la stessa cosa anche il, il transistore quindi adesso lascio tutto qui e vediamo che cosa succede. Allora sono passati solo alcuni minuti e, e si è spento. Praticamente la tensione è andata al di sotto del valore di soglie per, per, per mandare in saturazione eh, la, il transistor. Infatti, se vado a staccare vado ad attaccare, vedete accende perché comunque ogni impulso lo dà. Adesso andiamo a verificare se effettivamente sono scariche. 6 vols 6 e 74 quindi ci siamo ottimo praticamente è il valore che volevo ottenere per purtroppo sono anche, sono anche leggermente riscaldati la verità eh? anche la resistenza e i transist sono mantenuti freddi voglio riprovare di nuovo a vedere che cosa succede a ah. si accende vediamo ah che adesso ricomincio nella fase di scarica ah ecco si spegne si spegne riproviamo vediamo 6, 7, 6, 7. ormai sono andate quindi io, eh, le batterie che ho utilizzato io sono delle batterie classiche eh, alcaline non avevo quelle ricaricabili per fare questo esperimento ma comunque ho buttato via delle batterie eh, diciamo eh, buone per fare questa cosa purtroppo il mio alimentatore attualmente no eh, non ce l'ho lo devo ancora finire di costruire e vado via facendo la prova con queste batterie comunque alla fine il progetto funziona anche se è stato realizzato per una batteria nervosa anche a 18 ore si presta benissimo uh, quindi vi lascio a voi una buona giornata vi raccomando lasciate un like e condividete il video e iscrivetevi al canale buona giornata